Buongiorno, buonasera e buonanotte. Nel 32esimo episodio con Phoenix Point, nell'ultima puntata siamo, abbiamo combattuto contro un dannatissimo corruption node che ci ha dato un sacco di filo da torcere. Ma soprattutto abbiamo visto che c'è una strada per andare in Antartide. E nelle prossime missioni andremo a sviscerarlo l'Antartide, ma proprio a fettine tipo sceftoni. Sigla e si incomincia. Eccoci qua, allora dall'ultima volta ho fatto un po' di riordino tra le mie truppe Intanto abbiamo il Delta che finalmente ha un sesto elemento che è un simpatico Priest Dovremmo fargli doppia classe ma adesso abbiamo ancora poco... Poco... pochi punti per farlo diventare doppia classe E per ora va bene così Ah, ho liberato un po' qui. Intanto abbiamo tutte specie, una diverse dall'altra. Adesso, prossimo obiettivo è cercare di catturare. Ma ce l'abbiamo già un Mindfragger. Probabilmente ci servirà una sirena con, con abilità di controllo mentale. Perché c'è Complete Resources Siren Vivisection. Ok, quindi dovremmo farlo. Siamo andati avanti un po' con la, la ricerca. Questo ci servirà per. Questa cosa qua, tra l'altro, ci se, mm, servirà a siren immagino. Mutoid Genetics ci servirà per combattere la corruption e avere delle simpatiche risorse in più che saranno molto molto utili. Il Technician ci servirà, penso che lo mettiamo subito dopo. Technician, Mutoid. Abbiamo un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di cose da ricercare. Anche questo ci sei, sarà importante. Per fermare il behemoth. E poi tutto il resto. Poi c'è ancora un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di roba da scoprire. Allora, abbiamo. Tanto Max Power che ha uh, livellato. Oh, o possiamo fare il doppie classe. Max Power è un assalto. Quindi potremmo, potremmo farlo diventare il nostro primo terminator. Per ora no, mi serve questa come abilità per farlo diventare un terminator. Di che cosa sto parlando? Allora, queste sono le mutazioni cibernetiche che possiamo avere. Abbiamo già visto il primo livello. Clarity Head, che dà un sacco di armatura, e Mind Control Immunity. Judge Torso, che è un torso con un'armatura potentissima e permette anche di creare uno scudo e passare attraverso i muri sfondandoli. Armadillo Legs, dà un po' più di accuratezza, dà immunità al goo, e, uh, possi e uh, possiamo anche cadere dall'altezza senza farci male. Abbiamo visto il secondo livello con la Disruptor Head che è importante per dando Neural Disruption, quindi impedendo a un nemico di utilizzare abilità che consumano Willpower. Questo non l'abbiamo ancora visto, que abbiamo visto Neural Torso, abbiamo accennato Neural Torso che è una, un torso principalmente per Technician perché può sopportare un carico due volte più grande per, uh, da portare in giro. Quindi abbastanza importante e dà la possibilità di portarsi le, ehm, le, le, le armi da Technician, cioè le, le armi, le, le, le braccia robotiche da Technician. Questa, queste gambe qua che in me, fino a che non abbiamo la mutazione opportuna, queste saranno la nostra scelta, poi la cambieremo. Propeller legs danno più tre velocità e possibilità di fare un balzellon balzelloni in avanti. E questo è l'ultimo livello. Cambio un attimo soldatino perché non si può vedere la testa. Ecco, Camilla. Allora, Augment. Potremmo anche darla, Camilla, questa. Testa da insetto. Cosa dà questa testa? 20 armatura, stealth più 10, ci sta. Ma soprattutto da dà... Vabbè, dà Night Vision. Quindi se una missione sarà di notte non avremo penalità sulla Perception. Cosa che... Sinceramente non ci ho mai fatto troppo caso Ma soprattutto da Silent Ico. Quindi qualsiasi arma diventerà silenziosa Quindi per un cecchino questo va più, più che bene Vengeance Torso e Ma Mirage Legs Partiamo dalla Mirage Legs Speed P1 quindi non tanto soprattutto rispetto a questa Stealth P20 interessante Shadow Step, quindi se passiamo da, davanti a qualcuno che è in Overwatch non glielo attiveremo. Può essere carino. Questo, in compenso, è la, mutazione più, è la, la modifica cibernetica più interessante di tutte. Quella che permette a volte di spaccare il gioco. Allora, cos'ha di importante? Parte lo Stealth P20 che è molto interessante. Ha ah, Melee Weapon Proficiency. Quindi ti dà la, la possibilità di utilizzare armi da mischia. Infatti, martelloni, spade, eccetera, eccetera. Ma quello che è più interessante è Combat Matrix. Combat Matrix vuol dire che tutti gli attacchi da mischia costano un action point di meno, fino a un minimo di un action point. Quindi questo vuol dire che in combinazione con questa abilità che abbiamo visto negli assalti, ovvero che recuperi due action point per ogni uccisione, vuol dire che potremmo dare al nostro max power questo torso, e vuol dire che due action point, vuol dire che una martellata, uno spostamento, una martellata, uno spostamento, che non è affatto male, soprattutto se lo abbiniamo a delle zampe un po' più veloci, Beh, lui non lo potrà mai lo potrà fare perché ha già la testa mutata e quindi non potrà muoversi più di tanto, però è tanta roba. Uh, si può, è importante che avere classe Assalto, si può dargli come doppie classe o Heavy o Berserker Questo dà più due Strength quindi è abbastanza interessante uh, Heavy Brawler, quindi anche questo dal Believe Weapon Proficiency ma soprattutto 50% in più di danno Quindi aggiungiamo altro danno che possiamo fare se no, i classici berserker con, uh, con uh, vari perk tipo... eccolo qua, tipo ignore pain, eccetera, eccetera. Quindi può avere resistenza, questo se gli si fa male vuol dire che aumenta la velocità e il danno, quindi anche questo è molto interessante, armor break, quindi... Ci sono varie combinazioni che possiamo fare per avere dei terminator. Però, cosa importante, per avere i terminator è andarsi a costruire e sarà uno dei prossimi obiettivi andarsi a costruire Lunar Lander è un altro che può andare a fare il terminator prima o poi andarsi a costruire ecco qua ce l'abbiamo fatta queste dove sono? intanto questa che fa danno 220 rispetto al 100, a, alla Marduk Fix che sono 160. 220 con shock 400. Però abbiamo bisogno dell'oricalco per farla. Abbiamo bisogno di un sacco di oricalco. C'è un'altra arma che dovremmo andare, andare a prendere. Che sarà l'unica arma da, uh, da scontro avvicinato a due mani che fa ancora ancora più male. Allora, questa dovremmo andare a farla per forza, tra l'altro. Quindi, Muto Genetics. Allora, aspetta. In ordine. Sirena. Corruption Node, Technician e Mutoid. Ok, Mutoid, Technician, Corruption Node e Siren Vivis Action. Abbiamo bisogno di qualcosa che poi pompi la ricerca. Alfa sta andando a fare una missione di recupero, però non credo sia una gran bella cosa fargliela fare ad Alfa. Tanto vedi qua. Bravo è, il nostro, è un team che è stato modificato. Allora. Bravo, adesso è un team con la sfida, tentaculat e Angus Fangus. La Spida tra l'altro ha adesso montato Fancy. Che roba t'amarra... no, troppo t'amarra... Va bene come la prima... Così va bene... La spida ha montato Emis, che è la nostra arma da paralisi, potrebbe rimontare anche questa, però come vedete anche come corpo puoi sostituirla man mano che va mm, interessante questo invece è il modulo per uh, evitare che qualcuno venga controllato mentalmente questo è il cannone paralizzante tentaculat sarà la nostra arma da paralisi Se non, qualcuno non vuole farti paralizzare, anche lui potrebbe avere questa simpatica cosa eh? come, come sistema. Soprattutto però deve bisogno di un po' più di velocità, un po' più di willpower. Angus fa angus perché ah, tra l'altro un sacco di cose che Il Focus e quick qui came assolutamente fare un po' più di willpower. Strongman, resourceful... Ha bisogno anche lui un po' di... Beh, un po' di roba, un po' di miglioramenti. E questo è il tipo beta, che poi andrà a rinforzo di qualcun altro, sostanzialmente. Oppure per andare a catturare l'altro team. Charlie che rimane uguale, Delta che guadagna un nuovo personaggio. Lupin è sempre lui. E il nostro team, The Gift, è sempre. È sempre lui. Noi stiamo costruendo anche l'arma da. Oh, questo non l'avevamo ancora fatto. Seeking Dr. Science. Questa non l'avevo ancora fatta. Però abbiamo troppo poca gente per farlo. Tu devi andare come Quindi Tu stai andando qua a scavare il sito e basta. Voi sarete quelli che andranno al... Polo sud Charlie adesso è pronto per partire. E potrebbe iniziare a, a danneggiare questo bestione. Delta. Delta una. Uh, adesso anche lui arme l'intercettore, quindi anche lui diventa un intercettore anche se non così tanto potente. Potrebbe essere Delta quello che va. O qua. O qua non credo che servirà molto però fa niente intanto, cosa che dobbiamo, importante che dobbiamo fare allora, le missioni che dobbiamo fare qua in Antartide per ora sono 5 questa è per rendersi amici ehm, per passare all'alleanza con Dicepoldiano. Catacombs of Despairs, questa fa parte della DLC 0 con le Living Weapons, questa praticamente ci darà un'armatura, la, la migliore armatura che potremmo mai avere. To Antarctica, quindi questa è la missione della storia. Crystal Crossbow, che è la, alt un altro progetto di arma antica, questo è l'unico che potremmo fare perché è l'unica che chiede Living Crystal. E Bionic Fortress, che è l'ultima missione dell'espansione uh, dell Blood and Titanium. Però cosa importantissima da fare è avere una base, e già questa potrebbe essere buona, per rimettere a posto i nostri soldati se si fanno male. Un altro living, un altro living quarter, va bene. Medical Bay ce l'hai già. E adesso abbiamo finito praticamente i material, quindi ci converrà andarli a prendere da qualche altra parte. intanto la miste si sta diffondendo. Allora, la prima missione delle 5 che dovremmo fare eh, potrebbe essere... Questo potremmo levarcelo di torno definitivamente, potrebbe essere carino. Uh, questo magari ci dà qualche cosa in più. Ah, tra... ah e vabbè. Questa base qua... Ah, tra l'altro, questo potrà anche scansionare quello che c'è in Antartide. In Antartide, per penso varie ragioni, eh, sarà completamente privo di ghiacci. Quindi, ah, benvenuto riscaldamento climatico che ci semplifica anche la creazione delle... della mappa. Allora, qua potremmo andare. Ah, Living Crystal Quarry ancora. E ora ricalco un mine. Allora, quale sarà la prima missione che possiamo fare? Crystal Crossbow, non mi ricordo più. Devo andare a fare questa per prima. Che avremo un bonus noi. E poi andare qui in Tua Antartica. Andiamo qua. Mmm. Guardian non si può fare, eh? Non abbiamo abbastanza risorse, non le avremo mai. Vediamo se riusciamo a... scava il sito. Tu vai avanti a esplorare qua. andare a salvare questo. Almeno abbiamo qualcuno che protegge. Allora, questo sarà un nemico abbastanza tosto perché avrà quattro armi e noi ne abbiamo solo due. Due Shock Damage e due Fire. Qua sarà tosta. Vabbè, ingaggiamolo al massimo, scappiamo subito dopo. È di buono che sono tutte e due armi ravvicinate, quindi... Disengage! Disengage! Disengage! Abbiamo un'arma completamente distrutta Due cose completamente distrutte Charlie devi ritornare alla base Qualcuno è arrivato, ah tu sei scappato da lì Va bene, dai, torno alla base Scavo completato. Questo è un protein mutant field. Ok, questo è un forgia di oricalco. Quindi questo e questo ci serviranno per avere la di GIFTA. Questi due serviranno per avere l'arma la... ravvicinata. Charlie adesso va a ripigliarsi. Abbiamo 150 di ricerca, va bene. Ricerca complete. Interno report 77-1. Mutoy technology has successfully been integrated into existing Phoenix facilities. After dozens of attempts, we have finally succeeded. We have created the first artificially grown soldiers. Specimens are referred to as mutoids, due to the vast amount of mutagens required for their construction. Humanoid, they have the ability to learn any skill they are taught and perfected. Some might view them as abominations, but they may yet prove to be our salvation. A new breed of soldiers Immune to the corruption strain With the skills of humans and pandorans alike Created entirely out of mutagens Il filmato ha detto tutto Quindi abbiamo un nuovo pannello Mutoid Possiamo creare un nuovo soldato Utilizzando questi da una delle classi che abbiamo a disposizione. Per curarlo dovremo spendere Mutagen. Ha, in, ha immunità alla corruption, che per ora è anche abbastanza interessante. Uh, sarà abbastanza particolare. Perché. Dai, intanto possiamo crearne uno. Dai, proviamo a fare. Ah, no, una cosa: non potrà avere modifiche cibernetiche né biologiche. E eh, queste. va così. Uh, a cosa mi serve adesso? Come adesso? Un altro assalto. Per esempio, abbiamo creato un nuovo soldatino. Mutoid. Potremmo chiamarlo Scottish Ed. Visto come è conciato. D'altro, guarda come com bello quando sorride. Allora, potrà... allora, le sue potenzialità saranno date da quanto uh, mutagen spenderemo. Possiamo già spendere abbastanza da creare, da dargli speed e point al massimo come assalto. Avrà 5 livelli. Questi sono il, ehm, quello che puoi imparare dagli umani e questo è quello che puoi imparare dai pandorani. Questi sono i pandorani di cui abbiamo fatto la. Mm, l'autopsia, quindi... Queste sono Arthron, questo è l'autopsia dei Triton, dato dall'autopsia degli Artron. Questo da dal Triton, questo dalla Sirena e questo dall'Acheron. Quindi, per esempio, al primo livello possiamo già avere qualcuno che ha un assalto con Psychic Scream: oppure che può saltare su e giù da un livello che non è che abbiamo notato, forse per gli, come si chiama? per gli sniper, potrebbe essere interessante. Che può paralizzare un arto per un, per un turno, anche questo potrebbe essere utile. Poi, secondo del, quanto, più crescerà di livello, più avrà possibilità di avere altre possibilità. E anche le possibilità umane non sono quelle degli assalti, sono miscelate. Possiamo dargli quelle le abilità che vogliamo. Limite che ha uh, il motoid. La testa deve essere questa, che non ha né perk buone né perk cattive, cioè non ha proprio niente. Uh, dovremmo dargli, vabbè, la per forza una corazza e un gambale Per forza, perché come vedete non possiamo né mettere le modifiche cibernetiche Né quelle biologiche, non chiedetemi il potivo E ovviamente dovremmo armarlo Per ora Scotty Shad sta lì a imparare cose La matrice di mangione non ha un'arma e non ha questo Anche a Zack McCracken gli mancano cose Per ora va bene così Allora Ok tu prosegui con l'esplorazione Tu stai qua a Delta Che tra poco dovrebbero arrivare I nostri simpatici amici Oh, possiamo reclutare nuova, per, nuova gente. Possiamo già caricarla sul nostro aereo. Vediamo un po' come ce la caviamo. Ovviamente neanche stavolta riusciremo ad andare in Antartide. Me Ci metto la mano sul fuoco. Vediamo se come obiettivo bonus riusciamo a uccidere un Chirone e quindi fargli l'autopsia. Perché adesso vendo i nuovi... Saranno qua sicuro. Che vendo i Mutoid e adesso di fare l'autopsia inizia a essere interessante. Vedete eh? qua. Vabbè Adesso ti potrà tirare una granata mi sa eh? Oh puoi anche sparare con la mitragliatrice Eh non possiamo fare granché Allora Intanto spostati di qua Che sicuro saranno là in mezzo E sicuro prima interveniamo meglio è per tutti visto un altro di arthron va bene va bene va bene tritone tritone con fucile da cecchino e non possiamo neanche più sparare va bene mine e eh, vabbè una mitragliatrice questa è un altro tritone Bene Te la stanno cavando qua senza Qualcuno sta usando la mist Non sparare al mio, grazie Che roba brutta Quello, quello è la priorità, ragazzi Quello è la priorità È levato un po' di miste, grazie. Adesso ce ne andiamo. Bruh, proprio Tre colpi addirittura. No. Ha avvelenato l'altro. Sì, dobbiamo correre come dei pazzi per andarle a prendere. Tanto puoi andare... Tanto puoi andare col jump. jump. Uh, un passettino indietro, grazie. Non, non buone queste notizie. Non possiamo andare direttamente qua, né? Here I am. Let's do this. Non possiamo fare neanche la. warcry. Questo è un altro main Insomma tre action point e quindi Possiamo prendere lo il Marksman E eh, al prossimo turno andiamo di qua Tu hai? Eh, tutte le armi che Ancora Dai facci vedere Molto bene E uno in meno Devi usarlo su te stesso? Perché ti sei piazzato lì? And... Bene. Mortale. Adesso quello col fucile laser ci fa un culo che fa provincia. Questo sta venendo dietro il nostro, eh? Ecco. Sapevo io. Dannato coso Vediamo se la corazza regge Intanto possiamo già piazzarci qua E andarne a prendere uno eh? Sperando che qualcuno non ci faccia il culo Lo che potrebbe farci il culo è questo Quindi dovremmo sprecare una salva Per ringraziarlo Salve! hai perso il medikit qua ce n'è uno quindi questo qua deve andare di qua non hai neanche modo di correre te ti metti di qua lo scorge lo riesci almeno a far finta di prenderlo scusate visibilità su quel tritone qua, eh? Sì sì, troppo lontano comunque. Comunque lui non può fare più niente, a parte spawn mist. Metti che ti riparo this. e anche tu corri verso di qua. E un marx me ne è andato. Ne rimane un altro. Dai, dai, ci sta. dobbiamo fare la spola intanto questo lo dobbiamo far fuori eh bancato arriva uh. e curalo Oh, stavolta. Ecco, intanto ce lo leviamo di torno, questo qua, possibilmente. Eh. Molto bene. Tu intanto entra. E anche tu entra. Sprinting to position. Poi rimane solo il cecchino da, da, da spostare. Tra voi due rimanete. Prossimo turno questo va qua così se ne liberiamo già di due. Ok. Tanto ci spostiamo pian pianino verso l'uscita. Prima che questi vengano a fare dei danni. Aia. Soprattutto quello con il fucile laser. Bene. Due ce le abbiamo già di torno. Assalto, l'assalto. Allora, Levi va fuori dalle balle e se ne va. E uno l'abbiamo salvato. L'assalto, esci e te ne vai pure tu. Tu non hai più niente da fare. Quelli con le armi laser non sono mai tanto belli da fare Vai dietro Eccola Sì esatto armi virali Mi vai dietro Che non si sa mai Anche tu scappa Tanto il nostro obiettivo non è sparare a tutta sta gente Ma scappare E eh, vabbè, è bestia. Che diamine! Ho finito i miei di pacchi tra l'altro no? tra qua va. ormai è rimasto solo Erby Sparmi ancora eh? Ci provi 3 danni Onesto Adesso mi sparerà anche quell'altro Tanto prossimo turno ce ne andiamo Cosa fa più male Meno male che avevo il team da, da Il team che andava bene per questa missione, no? Tu fattene immediatamente. No, non dirmi che per un action point non te ne puoi andare in questo tu. Or no, no. <ride> tanto così Arriverà lo shield bearer sicuro E non neanche armi da cattura Eccoti il maledetto marksman Ti faccio fuori o me ne sbatto le balle? Aia 19 den Tanto io direi questo Che ci ha fatto tanto male Lo ringraziamo Adeguatamente Quel Pythagoras che mi ha lasciato giù Pazienza Quel Pythagoras che mi ha lasciato giù era proprio quello che mi serviva Vabbè, pazienza Devo iniziare a fabbricarne un po' di Pythagoras, eh Però i materiali mi stanno scarseggiando Quindi finché non andiamo a fare una delle missioni dei... Dei siti antichi Sarà duro Sarà molto duro Allora, ovviamente li mandiamo nella solita, nella solita base. Allora, Alexander Musa. Close quarter specialist. Tengo a pensare che da un certo punto di vista potrebbe essere interessante se si avvicina qualcuno invece che usare la pistola. Da un altro... Mm rivista, mm. una faccia da Alexander Mussa, possibilmente. My turn. Receiving. Allora, vista la lore noi sappiamo che il fucsia è quello mimetico. Fux è bianco. Ma oh, che bello, comante fashion! Aidan Simon. Ci porta in dote un'altra bellissima mitragliatrice. Proviamo fare un heavy con questo. No, no non lo possiamo fare perché non abbiamo abbastanza materiali. Abbiamo un po' di roba che potremmo anche smaltire eh? Dupen quarto Che bombardier Mounted Weapon Proficiency Più 20% range, e più 10 damage Mounted Weapon mm, Potrebbe essere interessante se non fossero così costose Tanto più velocità Forse il Lupen quarto sta meglio così. Non ha tanto senso che abbia un, un elmetto da Eevee. Stealth meno 30, ma lì non ci si può fare niente se è un jet jump. Experiments continuous. È in Antartide? No! Oh, questo Alexander Mussa è quasi, quasi morto, quindi ti conviene andare qua. Quanto siamo messi come ricerca? Oh, abbiamo un altro di questi. Dobbiamo, possiamo andarlo a Delta oppure a The Gift of Charlie, questo. Stiamo costruendo niente. Possiamo fare un Pythagoras perché costa troppo. Magari possiamo smontare uno di questi. Uno di questi per fare un Pythagoras. Scottish Shed ha ancora bisogno di un'armatura Ah, facciamo così, no? Sei bellissimo, sei bellissimo Scottish Shed Appena riuscirò a capire quale mi interessa di questi Sarà ancora più figo però cerca di pomparti. Alicia Johnson. Tanto facciamo così, no? Ah lei viene nata direttamente sulla, sul veicolo, va? Va bene. Abbiamo bisogno di un sacco di materiali. Perché alcuni sono grigi? Allora, Angus sta in panchina. Don Diego. La sfida, non so se mi serve. No, non servono più dei cecchini. Tutti tranne la sfida. La tua prima missione! Tentaculat, non sei emozionato? Anche okay, la tua prima Angus Fangus. Vai e on fatti onore, mi raccomando. Citizen, zara mark for death. Yeah. Yeah, non mi serve Farsighted, questo potrebbe essere interessante. Ok, oh, sono sempre più indeciso se farti diventare te un, uh, un Terminator. andare così va no? la spide per ora sta fuori questi non sono quelli che entreranno in gioco adesso via ehi aspetta ma questo lo vediamo la prossima puntata, eh, ci speravi eh, volevi, volevi, invece, sigla.